Bentrovati, In questo video vi farò vedere come realizzare, con molta semplicità, alcuni simboli personalizzati da utilizzare nella leggenda del compositore di stampe di QGIS. Allora, in questo caso ho lo strato regioni, quest'ultimo ho tematizzato, metodo categorizzato, matematizzato, realizzo molto velocemente una composizione di stampe così vi faccio vedere di cosa sto parlando aggiungo ecco qua, aggiungo la leggenda ecco qua, questa è la leggenda come vedete un attimino zoom così ci capiamo un po' meglio ecco qua, la leggenda è realizzata da questo simbolo che sembra sempre uguale, questo rettangolo, e poi, naturalmente il riempimento dipende da quello, dal colore che abbiamo utilizzato, e poi affianco il nome. Bene. Dalla versione 3.14 in poi, questa che sto utilizzando è la Master, sarà possibile modificare questa forma, con molta semplicità. Vi faccio vedere come. Seleziono la leggenda, tolgo qua, la spunta aggiorna doppio clic su abruzzo vedete si apre questo Vedete qua shape vado qua e vado a scegliere abruzzo vedete poi ho la forma dell'abruzzo è una forma personalizzata basilicata oppure la sicilia andiamo andiamo qua sicilia doppio clic vado a scegliere lo shape sicilia Vedete, è qua la forma della Sicilia, quindi è personalizzata. Come vedete qua, eh, le coordinate di questa forma, di questo poligono, sono qua scritte. Infatti, poligono 12, 12, 8, 8-1 e così. Qua sono i punti che, eh, diciamo così, la rappresentazione testuale della geometria. WKT. Come vedete qua, c'è scritto nel pop-up, vedete, patch shape geometry in formato WKT string, ok? E questo qua. Quindi quello che dobbiamo fare noi per personalizzare questi oggetti, in questo caso li personalizzo uh, ri ricreando, diciamo così, la forma della stessa regione, ok? Sicilia, vedete, ha la forma la stessa, è molto più semplificata qua, ma la forma è quella. Vediamo come realizzare questi oggetti. Allora, quello che dobbiamo ricordare è che eh, dobbiamo tirare fuori la rappresentazione a WKT delle forme. Come si fa? Partendo da questo shape, naturalmente questo shape io l'ho notevolmente semplificato, come vedete non, non ci sono qua in Sardegna, vedete qua manco tutte le isolette, anche qua in Sicilia, qua in Toscana ho semplificato un poco la forma ho anche diminuito notevolmente i numeri dei vertici, vedete? Si può ancora fare di più, ma è per alleggerire un attimino. Allora, apro la tabella attributi, che è questa qua. Ora questa qua io aggiungo un campo, io preferisco utilizzare sempre il campo virtuale, così facendo non ho limite di lunghezza, w wkt, questo qua metto string, e vado a cercare la funzione WKT. E questa qua. Questa funzione restituisce la rappresentazione WKT. Gli argomenti sono la geometria e opzionale la precisione. Ma noi la precisione utilizziamo la stessa. La geometria viene richiamata da questa funzione, dollaro G -ometri, virgola, precisione 0. Non mi interessa a me avere una precisione così dettagliata. Ok. Ed ecco qua la rappresentazione. Questa qua io potrei copiare la cella, copia cella. Questa è Valle d'Aosta. Anzi, prendiamo un'altra forma più Puglia. Puglia questa qua, tasto destro, copia. Vado nel compositor di stampe. Vado qua Puglia, doppio clic. E qua su Shape. Vado ad incollare quello che ho fatto poco fa. Che è tutto questo? Vedete quanto è lungo? Ecco qua la forma. Come vedete? Sono molto simili. No, sono simili. Sono un po uguali. Con questo gli dico che deve rispettare le proporzioni. Vedete, altrimenti questo qua me lo stira per, eh, per occupare questa forma del quadro del rettangolo, Oppure faccio così. Molto semplice. Oppure... Tutto questo io lo esporto, quindi lo... questo qua, e vado a creare direttamente il file XML. Come si fa? Lo esporto come CSV, quindi CSV, CSV, eccolo qua. Vado ad aprire una cartella, eh, regioni, detto qua, eh, reg, lo chiamo reg per adesso. È un semplice csv il codice regione non mi interessa non lo esporta mentre solamente il nome e la rappresentazione questo non mi interessa ok esportato benissimo vado su regioni che questa qua è la mia cartella e qua dentro trovo questo è lo shape dove ho lavorato questo qua è, shape, è il csv vedete questo qua è il csv ora la prima riga la tolgo la cancello la prima riga in modo tale da vedete qua quindi piemonte guardate qua tutto questo per rappresentare il piemonte ora questo qua lo devo rappresentare in xml e lo devo fare per come lo vuole QGIS qui ho un esempio vedete l'esempio è questo qua vi è tutta la prima parte questo qua faccio un attimo zoom. tutta questa parte deve essere sempre uguale. Da qua a qua deve essere uguale e poi alla fine devo chiudere con questa parte qua. Ok? E allora, però devo modificare questa qua. Andiamo a vedere la forma. Ogni, ogni forma deve essere scritta in questo modo. Vuole questa parte qua dove c'è il nome e il tag. Il tag lo scelgo io. Qua ho addirittura fatto mettere anche il nome, ma comunque questo non ci interessa per adesso. Quello che ci interessa è che dobbiamo sostituire per ogni regione, vedete questo qua, multipoligono, ce l'abbiamo. Il nome ce l'abbiamo. Dobbiamo solamente aggiungere queste parti qua, iniziali, finali, preserve, questo qua. Per fare tutto ciò ho già realizzato un, un piccolo diciamo così, scriptino, ma non è un vero e proprio scriptino. E funziona così. Andiamo su questo. Utilizzo il trovo e sostituisci, in questo caso. E devo utilizzare il regex. Quindi, devo fare, devo utilizzare questa stringa qua. E devo sostituire questa qua. Naturalmente, ora queste due queste due eh, funzioni e fatemi guardare un'altra cosa che forse mh, perché questo qua è italia province no italia province no italia itali regions shape questo è il tag do loro due lo tolgo perché non mi interessa e lo metto qua il dollaro 2 per esempio lo metto tutti uno eh, questo a okay. capo che qua devo spuntare spesso regolare ok sostituisce tutti e c'è qualcosa che non è andato bene a nulla e scusatemi qua ho messo una cosa in più questo qua non c'è ecco qua, deve essere così, sostituisce tutti, leggende, vedete qua mi ha sostituito leggende, name, piemonte, tag, italia, regions, patch shape, va bene, poi al secondo è Valle d'Aosta, il terzo è Lombardia, va benissimo, quindi questa parte l'ha fatta, ora devo prendere questa parte qua, Copia, ritorno qua e la vado a incollare qua all'inizio. Incolla. Ed è questo qua. Poi ritorno qua, vado a prendere la parte finale, che è questa, le ultime due. Copia, ritorno qua e la vado a incollare qua. Ok? fatto ciò lo salvo, salva con nome, siamo sempre qua, regioni, invece di csv, è sotto forma di xml, invio, vedete, è un formato, e questo qua è un xml, non è ben formattato perché non è indentato, se volessimo intentare, o si fa attraverso un tool via web, cercate qualcosa che riguarda l'indentazione dei, dei, dei, dei file vxml oppure la riga di comando w <coughs> dovete installare alcuni tool. Ecco qua io ho già pronto io questo qua. Qua devo cambiare il nome iniziale, il nome reg, reg uh, xml e me lo mi, mi creerà un output eh, però io lo voglio lo chiamiamo invece che output out lo chiamo regioni istat Invio e lui ha creato. L'ha creato, ora se lo vado a vedere regioni stat è già tutto indentato. Vedete, ho fatto tutta l'indentazione, ma mh, non cambia nulla. QGIS, anche se non è bene indentato, lo, lo legge lo stesso. Ora andiamo in QGIS e vi faccio vedere come caricarlo. Questo si può chiudere. Quindi, andate qua sopra, vedete questo gestore stile. Vedete qua qua sotto importa, qui importa qua, legge patch shape, da qua importa oggetti, andiamo su eh, regioni, instant, apri ed eccolo qua. Vedete? E mi compare Basilicati Italia regions patch shape.